Come ti chiami? Micaela Età? 34. Sono la vecchietta del gruppo. Passioni, hobby? Allora, sono una persona a cui piace stare tantissimo all'aria aperta e infatti eh, quando ho del tempo libero lo dedico alla mia associazione che si occupa di d'ambiente di escursioni, trekking, in montagna e all'aria aperta appunto. Dove lavori? Lavoro in Oroetic e ci lavoro da sei anni. Quindi sono cresciuta un po' insieme a questa azienda e sono contenta che ad oggi ci stiamo evolvendo e stiamo diventando sempre più chiari col cliente e quindi diamo sicuramente un valore aggiunto rispetto agli altri comproro. Come sei arrivata in Oroetic? In Oroetic appunto sono arrivata sei anni fa, ho conosciuto David per amicizie comuni e ci siamo trovati subito in sintonia e nonostante io mi fossi appena laureata in una materia che non c'entra assolutamente niente sono, mi sono incuriosita a questo mondo e da quel momento in poi non sono più andata via Cosa pensi del oro visto dall'interno? Dunque, prima di lavorare in Oroetic eh, avevo una visione un pochino brutta, forse come la maggioranza delle persone sui oro piuttosto perché si tende a pensare al banco dei pegni, quindi al dover andare a impegnare l'oro e per sempre brutti motivi, bisogni di soldi, insomma cose di questo tipo. Lavorando all'interno invece vi posso dire che è completamente diverso, questo perché perché è vero che sicuramente ci sono delle persone che vengono a vendere l'oro eh, perché hanno bisogno di arrivare a fine mese, ma è anche vero eh, che tante persone riescono a realizzare i propri sogni o comunque se vogliono acquistare qualcosa di particolare a cui non arrivano con i soldi che hanno da parte o vogliono fare una vacanza, proprio vendendo l'oro che hanno accumulato. In tanti anni, magari non lo sanno e dentro al cassetto hanno una piccola fortuna e con noi riescono a convertire questo oro in soldi e quindi di conseguenza a realizzare anche i propri desideri. Che tipo di clientela viene al negozio? Ci vuoi raccontare qualche aneddoto? E, come vi dicevo prima, lavoro qui da sei anni, quindi ho passato per tanti anni il, il mio tempo all'interno del negozio di Ciampino di Oroetic. E la, qui la clientela è abbastanza varia, però, soprattutto vengono delle signore. Tant'è vero che io le chiamo sempre le mie signore, eh, sono persone assolutamente carinissime e. E Tant'è vero che spesso e volentieri si fermano a fare delle chiacchiere oppure vengono semplicemente a prendere un caffè e mi tengono compagnia quando magari non c'è nessuno al negozio. Aneddoti carini ce ne sono tanti, eh, me ne viene in mente uno eh, di una mamma con un ragazzo eh, che ancora non ha compiuto 18 anni e quindi non aveva la possibilità di vendere diciamo, il proprio oro della comunione. Sono entrati qui al negozio un po' titubanti, eh, la mamma era anche, non lo so, stranita, non so come dire. Eh, la conclusione, alla conclusione diciamo, della trattativa, di quanto hanno visto come siamo stati trasparenti nel spiegargli le cose, di, di quanti soldi sono riusciti a ricavare dai loro oggetti, ehm, la cosa è stata carina perché eh, hanno completamente cambiato l'atteggiamento, sono diventati veramente degli amici: non dico sciocchezze, perché voi pensate anche eh, che la mamma è venuta a, a propormi una sua amica per un nostro amico comune, per eh, magari per farli uscire insieme? E il figlio è riuscito a ricavare da, da questi soldi una chitarra elettrica, perché lui ha una piccola band su Ciampino, ehm, e aveva questo sogno di avere questa chitarra, che però la mamma non gli poteva comprare, diciamo, in quel momento, e quindi lui è riuscito a comprarla grazie ai soldi che è riuscito a ricavare da loro che ha venduto. Perché dovrebbero venire da te e non da qualcun altro? Allora... Eh, dunque diciamo che eh, l'esperienza di questi sei anni eh, ha fatto sì che io possa avere volendo un valore aggiunto. Lavorare in questo campo da tanto tempo significa eh, riuscire a capire le esigenze della persona che ti trovi davanti. Eh, può capitare la persona che non ha voglia di parlare e quindi ha eh, voglia di sbrigarsi, così può capitare una persona che si vuole confidare e, oppure quella che non vuole far sapere che è stata al comprolo perché si vergogna. E, dopo tutto questo tempo eh, riesco a capire velocemente qual è l'esigenza del cliente e, sono contenta che nel riscontro le persone mh, dicono sempre che sono molto gentile e chiara e quindi penso insomma alla motivazione per cui dovrebbero venire a vendere loro da noi o comunque dove sono io è proprio questa. Fai un saluto? Un saluto a tutti. E vi aspetto nelle tre sedi di Oro Etic, eh, quindi sia di Ciampino, di via Radusa e di via Casetta Mattei perché sono itinerante, quindi a sorpresa mi troverete uno dei, due, tre, dei tre negozi. Ciao!